Vaccinazione di massa come precursore dell'identificazione digitale globale Con il perdurare della crisi di coronavirus è evidente che da parte della politica in tutto il mondo si vuole arrivare alle vaccinazioni di massa. La pandemia e le misure finiscono solo quando è disponibile un vaccino. Questo è il tenore unanime dei politici e dei rappresentanti dell'Istituto Robert Koch. Anche con un temporaneo allentamento delle misure non lo si può nascondere. In relazione alle vaccinazioni di corona e alla tanto discussa prova di immunità è prevista una registrazione completa, un'identificazione digitale della popolazione. Il 18 marzo 2020 Bill Gates ha detto «Ad un certo punto avremo dei certificati digitali che mostreranno chi si è ripreso dall'infezione da corona, chi è stato testato di recente o quando ha ricevuto un vaccino». Le identità digitali sono utilizzate per registrare e identificare persone e oggetti. A tale scopo vengono spesso utilizzate delle tessere con chip e PIN o dati biometrici come le impronte digitali o l'iride dell'occhio. Nel 2018 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha pubblicizzato i vantaggi della registrazione digitale. Nel bollettino dell'OMS Programmi di immunizzazione e notifica di eventi vitali si legge ID4D e Alleanza ID2020 si impegnano a riunire i governi, le società civili, le organizzazioni internazionali e il settore privato per implementare in modo efficiente le tecnologie di identità digitale su larga scala. Ma quali sono gli obiettivi e gli interessi di queste organizzazioni? ID4D è un'iniziativa del gruppo della Banca Mondiale che sostiene i paesi dell'implementazione di sistemi di identificazione ovvero per ottenere la registrazione delle nascite e l'identità legale per tutti entro il 2030. Il partner principale e finanziatore di ID4D è la Bill e Melinda Gates Foundation. ID2020 è un'alleanza dichiaratamente dedicata al miglioramento della qualità di vita attraverso l'identità digitale. In un articolo pubblicato nel 2018 descrivono i vaccini come il modo perfetto per introdurre l'identità digitale nel mondo. Anche i fondatori e i partner principali dell'ID2020 sono tutti strettamente associati a Bill Gates e l'industria dei vaccini. Nel dicembre 2019 il Massachusetts Institute of Technology, MIT, ha pubblicato i risultati della sua ricerca lanciata da Bill Gates e finanziata dalla Bill Melinda Gates Foundation. Contemporaneamente al vaccino vengono impiantati dei dati codificati con una struttura di colorante invisibile ad occhio nudo, cioè un'identificazione digitale. Il 12 aprile 2020 Bill Gates ha detto in un'intervista a Tagest «Alla fine inietteremo il vaccino a 7 miliardi di persone. In parole povere, tutti dovrebbero ottenere un'identità digitale». E quali sono gli svantaggi dell'identità digitale che dovrebbe essere iniettata assieme alla vaccinazione? In teoria finora l'accettazione di un'identità digitale è stata volontaria, ma in pratica è stata spesso un'inevitabile costrizione. Per esempio in Indonesia solo chi ha un'identità digitale riceve gas sovvenzionato per la cottura. Nel frattempo sono 41 milioni di indonesiani a possederla. In Bangladesh, il governo, insieme all'ID2020 e all'Alleanza per il vaccino Gavi, fornisce ai neonati e ai bambini un'identità digitale alla registrazione della nascita o quando vengono vaccinati. In Nigeria sono stati utilizzati dei droni per individuare chi non ha ricevuto il vaccino antipolio. Questo può essere verificato in ogni momento grazie all'identità digitale. La vaccinazione combinata con l'identità digitale Apre le porte al controllo e al condizionamento totale. Spetta a ciascuno creare una consapevolezza dell'incombente schiavitù e resistere di conseguenza.